Ecco che con puntualità davvero asburgica abbiamo terminato tutti i talk di questa mattina, di questa edizione del freelance camp online dedicata alla sostenibilità. Penso che ci siano un sacco di idee che ci stanno frullando nella testa. Abbiamo ancora a disposizione Open per incontrarci, eh, salutarci e parlarne, fare domande e eh, raccontare le nostre esperienze nelle sessioni eh, caffè e tequila a colazione. E poi naturalmente io spero che ci vedremo presto di nuovo sia online negli Zoom Club sia il 25 e 26 maggio a Marina Romea per la prossima edizione del Freelance Camp. Io prima di eh, chiudere Qui sul palco faccio veramente un altro giro di ringraziamenti sinceri a chi in, in qualità di sponsor ha permesso eh, di realizzare questa edizione, eh, Enel e Banca Etica, innanzitutto. Poi a proposito che eh, sta gestendo in maniera eccellente la regia, grazie Giulia, grazie Francesco, voi non li vedete, sono in background e sono qui insieme a me da questa mattina presto. Grazie allo staff di Digital Update che come sempre fa funzionare tutto a Calamon e grazie a Home Exchange naturalmente graditissima scoperta per tutti. Noi ci vediamo fra pochissimo di là nelle sessioni di chiacchiere e nelle prossime settimane e mesi online e dal vivo. Ciao!